Del prodotto eh, della serie FIFA, della medesima Esport. Quindi siamo di fronte a una serie di cambiamenti, per questo abbiamo chiamato eh, di nuovo Pippo e ci fa molto piacere eh, averlo di nuovo fra di noi e ti passa a te la parola molto volentieri, tra l'altro. Benissimo, il, il tema è estremamente complesso e, e richiama diversi aspetti. Eh, io partirei dal prima questione, eh, quanto è compatibile la Superlega, quanto è sostenibile economicamente. Se diamo retta a chi l'ha promossa, eh, si tratta dell'unica possibilità di sopravvivenza del calcio in Europa. È già questo ordine del discorso, un ordine del discorso che ci dà abbastanza l'idea di eh, quanto di eh, egocentrismo e di autoritarismo ci sia nella mentalità di chi ha promosso la Superlega, ossia eh, la salute economico-finanziaria di pochissimi dovrebbe diventare la salute economico-finanziaria dell'intero movimento. Siamo nel pieno di un discorso spudoratamente neoliberale applicato al calcio: di più, eh, ora. Dobbiamo tirare fuori la terminologia un po' troppo accademica che rischia di far scappare <ride> i nostri eh, contatti. e L'idea che la ricchezza prodotta da e per pochi poi scorra a beneficio di tutto il resto del movimento è esattamente la teoria, la trickle down theory, cioè la teoria del gocciolamento dall'alto, che è una delle principali teorie economiche del neoconservatorismo e del neoliberalismo. ossia il principio per cui i ricchi si devono arricchire sempre di più perché grazie alla loro ricchezza una parte di quella ricchezza colera giù verso le classi economicamente sottostanti. Bene, questo è l'ordine del discorso che ci è stato proposto dai fautori della Superlega, dai presidenti tempo fra un sabato e una, do fra una domenica e un lunedì di aprile decisero di eh, fare la secessione poi è andata a finire come è andata a finire però aggiungo non è ancora andata a finire nel senso che sappiamo che ci sono tre soci recalcitranti che sono ancora organici a questa superlega e stiamo parlando dei due soci spagnoli, ossia Real Madrid e Barcellona e di un socio italiano che è la Juventus e che continua a essere parte di questa superlega. E non sappiamo quale sarà il futuro, sappiamo però che eh, l'idea di partenza è questa, un'idea di sostenibilità molto squilibrata e molto, molto antidemocratica ed è un'idea di sostenibilità e compatibilità economica che si allinea perfettamente alla logica e alla filosofia dell'economia del debito perché eh, facciamo un passo indietro e guardiamo a quelli che sono i poteri politici ed economici costruiti nel calcio europeo che significa poi nel calcio mondiale perché se guardiamo al calcio dei club dire il calcio europeo significa dire il calcio più ricco e più forte al mondo, il più eh, produ maggiormente produttore di ricchezze, il più attrattivo, quello che porta nei propri campionati i, mai, i migliori calciatori provenienti dagli altri continenti, e tutto quello che ne consegue. Ebbene il calcio europeo. A partire da un dato momento della sua storia, e quindi quello snodo che passa dal pronunciamento della sentenza Bosman, la fragilizzazione dell'UEFA, che sotto schiaffo del primo tentativo di Superlega, perché dobbiamo ricordare che la prima minaccia di Superlega arriva a fine anni 90 inizio anni 2000, per azione di un soggetto che si chiamava Media Partners, e che era costituito da soggetti provenienti dalla galassia Filinvest, questa è una cosa che non molti vanno raccontando, e in conseguenza di questo spauracchio, la UEFA, allora ribadisco fortemente indebolita dagli effetti della sentenza Bosman, dovette accettare di fretta e furio il, ridise il ridisegno del format della Champions League. Per la prima volta avemmo una formula per cui eh, le federazioni col maggiore ranking di risultati potevano arrivare a schierare fino a quattro club nella fase a gironi della Champions League quindi la Champions League cominciava a essere qualcosa di antisportivo e di anti meritocratico perché potevano arrivare a giocare la fase a gironi pure le quarte classificate dei maggiori campionati europei bene lì abbiamo avuto già di fatto una superlega e da quel momento in poi noi abbiamo già una superlega che è la Champions League e questa Champions League è un format che si basa esattamente sul debito, sull'economia del debito, perché abbiamo un meccanismo per cui, a parte che vincono sempre gli stessi club provenienti sempre dagli stessi paesi, non si viene fuori da Germania, Inghilterra, Spagna e Italia fino a qualche anno fa perché ormai è dal 2010 che un club italiano non vince più la Champions League però se facciamo conto dal 2000 cioè dal momento in cui parte questo format vediamo che al di fuori di questi quattro paesi la Champions League non la vince nessuno c'è stata solo un'eccezione data dal Porto nel 2004 quindi abbiamo sempre gli stessi club che vincono quasi sempre gli stessi club che accedono alla fase di, a gironi della Champions League quindi quasi sempre gli stessi club che accedono alle risorse economiche che diventano sempre più ricchi e grazie alla ricchezza diventano sempre più forti sul campo, ammazzano la concorrenza e continuano ad ammazzare la concorrenza sul debito perché i grandi club nella massima parte sono anche i più indebitati ed è un'economia esattamente del debito continui a vincere truccando le regole dell'equa competizione di bilancio, quindi eh, vinci grazie al debito e facendo ulteriore debito ammazzi la competizione verso quei concorrenti che si comportano in modo eh, economicamente compatibile, Continua a produrre debito, non ti bastano più le risorse che questa gigantesca macchina da soldi che è diventata la Champions League ti garantisce e la prospettiva è se cedere. Con il pretesto del Covid che dice che ha colpito in modo particolarmente duro il calcio, ma ha colpito tutto il calcio, non ha mica colpito soltanto quei 12 club che, hanno, che avevano deciso di andarsene. Però entriamo in quella logica. C'è un'elite economica, tecnica e eh, quasi, come dire, un'elite con dei quarti di nobiltà del calcio europeo che eh, vive in una bolla sigillata, come dire, eh, attraverso due strati di paratie c'è uno strato economico e poi c'è uno strato di narrazione. Noi siamo i più forti, noi siamo i più ricchi, noi siamo i motori economici del movimento e non possiamo continuare a essere penalizzati da questo sistema e da questo assetto. Quindi lasciateci andare e vedrete che se ci lasciate andare con la ricchezza che produrremo per noi eh, avrete tutti quanti un beneficio si tratta di un ordine del discorso ribadisco che è assolutamente sballato ma da un punto di vista meramente logico non ha nessuna ragione di esistere cioè, in punta di eh, ragionamento logico in punta di argomentazione è un ragionamento che non regge da nessuna parte eh, noi facciamo la ricchezza e se facciamo noi la ricchezza diventerete tutti quanti più ricchi, perché noi vi dispenseremo la ricchezza comprando i vostri giocatori, eh, istituendo un qualche meccanismo di solidarietà, e qui ci vedi anche il riflesso di un altro ordine del discorso, il conservatorismo compassionevole, noi siamo ricchi e vi diamo qualcosa, ed è ovviamente eh, un discorso che non poteva reggere, che non poteva essere accettato, però Attenzione, e qui si viene a un altro aspetto rilevante della questione sul quale non si è molto riflettuto. E, è passata una rappresentazione delle cose per cui eh, i club che hanno provato la secessione erano quelli egoisti e cattivi e fin qui ci siamo, assolutamente fuori discussione. È passato anche il discorso per cui il mondo istituzionale del calcio, a partire dalle federazioni nazionali per arrivare su fino alla UEFA, costituirebbe la parte dei buoni e qui non ci siamo. Perché, se questa situazione si è incancrenita economicamente, moralmente e eh, istituzionalmente, e soprattutto se si è arrivati al punto in cui eh, una elite autonominata di club è arrivata a essere così arrogante, ci si è arrivati anche perché la struttura istituzionale del calcio, sia ai livelli europei, sia ai livelli nazionali che a livello continentale, ha lasciato fare, e ha cercato l'appeasement, ha cercato la mediazione e cercando la mediazione ha continuato a eh, alimentare gli appetiti smisurati di questi club, anche questi appetiti sono andati completamente fuori misura. E però, eh, se infine questo esperimento della Superlega è fallito, quantomeno al momento, poi non sappiamo se effettivamente ci sarà eh, un tentativo di ripartenza, però, se questo tentativo è fallito, è fallito perché si è schiantato da sé. Cioè non c'è stato un merito dell'UEFA, non è stata l'UEFA che ha arginato la Superlega. L'UEFA la Superlega l'aveva subita. Adesso magari fa la faccia brutta, minaccia sanzioni, però intanto non aveva avuto eh, nessuna capacità di arginare, di prosciugare eh, lo stagno in cui la Superlega stava venendo su soprattutto poi non, non ha avuto assolutamente la capacità di proporre qualcosa di alternativo cioè, le proposte che la UEFA continuava a fare era di rivedere ulteriormente il format delle, della Champions League delle competizioni per club che fosse un format ulteriormente favorevole ai grandi club che continuasse a distribuire più soldi secondo quel principio della ricchezza che continua a alimentare quelli che sono già ricchi ma non abbastanza per non essere indebitati. Quindi come vedete siamo eh, nel pieno di un circolo vizioso dal quale secondo me francamente non si viene fuori. Se noi pensiamo, e dicendo questo dico, eh, tiro fuori un mio vecchio cavallo di battaglia, se noi pensiamo che il calcio sia capace di autoriforma, che quindi questa autoriforma nella fattispecie debba partire dall'UEFA e noi siamo completamente fuori strada. Il calcio non è capace di autoriforma e l'esperimento della Superlega lo ha dimostrato in modo palese. Dopodiché, altro aspetto, la questione degli sport. No, abbiamo sentito rappresentare in modo anche abbastanza fantasioso eh, il tentativo di avvicinare. Eh, un tipo di pubblico diverso rispetto a quello tradizionale del calcio, quindi eh, un pubblico più giovane che eh, mostra anche probabilmente una maggiore propensione per il calcio, eh, scusate, per gli sport anziché per gli sport tradizionali fra cui il calcio. E abbiamo sentito anche degli interventi eh, da parte del presidente della Juventus che parlava di necessità di guardare ai fan di Fortnite eh, perché il vero competitor della, del calcio oggi sono eh, gli sport elettronici, addirittura si parlava di studiare dei format televisivi del calcio in base ai quali eh, si dovrebbero vendere dei pacchetti delle partite che riguardino soltanto l'ultimo quarto d'ora perché oggi abbiamo un pubblico giovanile che è abituato a consumare eh, contenuti dalla copertura temporale più rapida e non possiamo proporre loro partite che durino un'ora e mezza ecco dico che se questa era la strategia di coloro che vorrebbero difendere il calcio, la ricchezza del calcio e produrre una nuova prosperità questa era la strategia per morire cioè, io mh, ragionando da sociologo e con la massima serenità dico che il calcio è stato per oltre un secolo eh, il gioco più bello del mondo, lo spettacolo più consumato del mondo i gusti cambiano probabilmente stiamo assistendo anche a a un mutamento culturale e dei consumi e del gusto globale che vede darwinianamente il calcio e gli sport tradizionali progressivamente selezionati in modo negativo. Cioè, sta avvenendo qualcosa che sostituirà. E se questo è, pace. Cioè, io continuerò ad amare il calcio, non, certamente non andrò a vedere le, le gare di Fortnite, le vedrò, ma non saranno certamente il mio spettacolo sportivo preferito rispetto al calcio. Ma se sta venendo fuori un pubblico che ama di meno il calcio, ama di meno gli sport tradizionali e guarda con maggior favore agli sports, non è certo l'autosnaturamento del calcio a salvare il calcio stesso dall'estinzione e dal rischio di eliminazione darwiniana. Probabilmente devi inventarti qualcosa, probabilmente dovrai proporre un calcio che sia in termini spettacolari eh, più appetibile. Evidentemente forse il calcio più appetibile significa che dovresti probabilmente battere strade diverse rispetto a quelle su cui stai insistendo adesso e ti stanno portando alla rovina. Cioè abbiamo avuto il calcio dei grandi campioni, eh, il calcio patinato, il calcio iperglobalizzato e stiamo scoprendo che questa formula eh, non funziona. Probabilmente dobbiamo eh, provare a tornare a un calcio più umano. Io non voglio fare il passatista, però riscoprire il calcio dei campanili potrebbe essere eh, una via. Se Stia, è stato dimostrato che eh, il calcio delle competizioni globali in questo momento è in prospettiva e perdente probabilmente non è scendendo a patti col tuo competitor che alla lunga ti fagociterà che tu eh, potrai sperare di sopravvivere ed avere una nuova epoca di prosperità dovrai andare sulle piccole leghe esattamente il rovescio della superlega è stata una carta sciagurata, eh, ribadisco non sappiamo eh, quanto e come eh, potremmo rivederla in auge. Eh, C'è una minaccia di azioni legali che promettono di andare via molto avanti, ma la eh, devo spegnere un attimo. Ma purtroppo eh, non credo che se ne uscirà tanto facilmente. non ti sentiamo Silvano ok, eh, sì non mi sentite perché mi sono censurato da solo sono cose che capitano allora eh, Pippo ti ringrazio di, di questo primo round eh, che avviene prima della pausa eh, ringrazio i nostri spettatori e eh, vi ricordo che in fase estiva eh, lo streaming è propedeutico alla registrazione noi ci siamo accorti in maniera molto netta qualche giorno fa, proprio quando abbiamo fatto lo stream sulla cittadella dello sport, quindi a beneficio di chi ci ascolta in diretta e di chi eh, ci consulterà in, eh, in, in differita, come si diceva una volta, eh, passo la parola ad Enzo. Sì. Ah, prima di tutto grazie, grazie a tutti, grazie a, a Pippo della sua esposizione, proprio riprendendo mh, proprio questi due punti, no? questo calcio della Superlega e questo calcio che vogliono cercare di legarlo a questo mh, capitalismo digitale, lo chiamo ma queste piattaforme no? digitali, volevo fare alcune riflessioni, io, io credo che da tempo... Che il calcio ha preso una determinata via. La Superlega è soltanto uh, un, un ultimo momento, e ce ne saranno sicuramente altri purtroppo, eh, in cui il calcio um, è profondamente cambiato. Perché? Perché eh, strutturalmente siamo di fronte a delle trasformazioni di tipo antropologico, culturale, in atto a partire eh, dagli anni 80. Allora, se vediamo per esempio in Italia, no? quello che è successo negli anni Ottanta, quando Berlusconi e Medias prendono il Milan, c'è un, uno stravolgimento pieno di tutto, ne parlano anche i presidenti, perfino Spinelli a, a un certo punto disse il calcio è cambiato dal momento che qualcuno prende una società e ci spende milioni e milioni, ha cioè due squadre e quattro giocatori in tribuna ora ha detto da lui va bene magari non ha tanto <ride> però effettivamente è cambiato proprio il modo anche di eh, valorizzare il mondo del calcio e tutto il mondo della finanza che ci sta dietro per esempio anche a livello di sport e pubblicità c'è stato un, un grosso cambiamento un cambiamento mentre prima eh, sponsor e che erano esclusivamente legati alla cartellonistica di campo, alla, alla maglietta e tutto. C'è un giro incredibile di fatture in cui oltretutto la finanza ogni tanto interverrà perché ehm, eravamo di fronte a dei fenomeni incredibili delle squadre di, di, di, di serie D, praticamente cioè, avevano dei, dei giri assurdi, ecco, per cui eh, a un certo punto sono stati anche fermati. Poi, eh, successivamente, a questo, a questo momento abbiamo il calcio eh, quello delle TV delle TV Telepiù cioè, prima è partito credo dalla, dalle Tv britanniche, poi c'è stata la TV appunto svizzera, e poi invece Telepiù è iniziato questa nuova, nuova vicissitudine del calcio per cui il calcio spezzatino, il calcio che doveva essere visto a tutte le ore e che diventava proprio una vera e propria forma di spettacolo. In questo senso è venuto dopo, ma è proprio diventato uno spettacolo che prima era basato su alcuni momenti della vita, che sono quelli della domenica alle tre, poi invece c'era il novantesimo minuto per dire l'Italia e poi un tempo di una partita in bianco e in nero. Ha stravolto proprio le, le, le abitudini, quelle direttamente legate agli spazi, ma penso anche, per esempio, al, al modo di concepire il, il calcio come diceva Pippo prima a livello più di, di bassa lega di eh, campanilismo di quartiere ecco, che effettivamente è, è, venuto, è venuto meno questa grande trasformazione avviene anche nel tifo, cioè non è casuale che a partire dagli anni 80 c'è una trasformazione radicale di quello che è il tifo. E gli ultras, diciamo e, e, mh, i tifosi legati alla curva, c'è uno spostamento preciso verso dei settori della politica di destra e non più di sinistra. Non è un caso perché fa parte di un, diciamo, di un progetto più ampio, di, di una trasformazione più ampia, chiaramente questa cosa lì, e anche di alcune frange della delinquenza della delinquenza comune ma anche delinquenza organizzata successivamente abbiamo un'ulteriore fa fase che mh, Pippo conosce benissimo ha eh, scritto appunto dei libri quando i fondi di investimento entrano di prepotenza nel calcio ci sono delle, delle squadre io mi ricordo sempre quando descrivi il porto no? a un certo punto eh, il porto smette di essere il porto dei tifosi o il porto della società ma diventa il porto di, di, di alcuni fondi di investimento, uno in particolare operazioni di mercato precise ecco per cui ecco che tutto cambia no? quando anche il valore dei giocatori quando noi vediamo delle cifre e questo si parla appunto da quando questi fondi e questi procuratori speciali entrano nel calcio quando uno vede quel 100 milioni 60 milioni 30 milioni ma anche 10 milioni perché contano anche i piccoli praticamente c'è dietro sempre un fondo di investimento per, che, per, che guadagna dal 10 al 30% di quote e ci sono dei giocatori che girano, tuttora vediamo anche il fenomeno delle plusvalenze, abbiamo visto il Barcellona, con no? la Juventus ha scambiato due giocatori, negli anni 70 erano 10 milioni di differenza, in realtà l'hanno pagati prima 80 milioni, credo non so, Arthur e 70 milioni piani, cioè, in realtà si sono scambiati Due giocatori, ma non è così, come diceva bene Pippo, sono tutti eh, movimenti finanziari per produrre valore finanziario. Questo gioco, però, chiaramente ci sta portando da una parte, dopo il, dove poi ci arriverò, magari, dove il calcio come si intendeva prima non esiste più. Ecco, l'altra cosa, non so, in un'assemblea eh, anche Agnelli ha fatto questa diciamo questa. Eh, riassunto no, del calcio a un certo punto noi dobbiamo prendere a modello eh, dice della Juventus il, il Bayern perché è una società che è strutturata bene nel campo nel settore giovanile poi no, no, non lo faranno credo fra le altre cose però non possiamo competere con eh, quest, Paris Saint Germain e Manchester City che sono dei divisori a parte nel senso che qui ci so, sono dei chic che innescano un, una quantità di denaro impensabile anche ai tempi diciamo eh, del passato e eh, diciamo, oltrepassano il fair play finanziario perché poi sappiamo bene no? quando loro hanno preso Neymar il Paris Saint Germain a 220 milioni poi prendono però in prestito in realtà era comprato un mappè a 180 erano già schiacciati no? dalle regole del, del fair play finanziario in realtà lo, lo, lo bypassano con un gioco che cioè, tutti è... ecco ulteriormente eh, questo qui si inserisce nel, nel secondo punto che aveva evidenziato anche Silvano il problema è che siamo di fronte una, um, uh, alle piattaforme digitali, quindi ai social, uh, che intervengono direttamente nel calcio. Ora, si diceva l'altra volta con Silvano, non si sa bene come questo legame sia uh, diretto o indiretto e chi è in questo momento per il calcio, per lo sport più potente, però sicuramente il calcio di prima non esiste più in quanto i grandi campioni... Eh, sono grandi sia nel campo probabilmente, ma anche in Instagram, in TikTok, in tutte quelle visualizzazioni che, che, che hanno i ragazzi attuali vedono Ronaldo Ronaldo sembra che guadagni più in Instagram che nello stipendio eh, de, della Juventus, però qual è il discorso? Che il modo di rapportarsi dei ragazzi giovani è legato alla singola giocata, al singola occhiata, all'abbigliamento a una forma spettacolo che prima non esisteva eh. Ora io, mh, sì, eh, sicuramente c'è da dire, ci sarebbe da dire mo molte altre cose, no? Per esempio, mi veniva in mente il replay che la, la Sony Inter Interactive Italia ha fatto nei, re nei replay. Non so se l'ha usato in Coppa Italia, ora sta, eh, mh, mh, comincia a usarlo dovunque. Praticamente, cosa succede? Nei replay utilizzano una funzione, una telecamera che è tipica della PlayStation non è più una, una telecamera per far bene, diciamo, l'azione, ma è proprio eh, tipica per far vedere eh, come se fosse il mondo della Play. Mi sembra, eh, nella, nella Coppa Italia hanno iniziato a utilizzarla, però è proprio un, un, un rapporto tra la ripresa di una partita di calcio e appunto la, una ripresa da, Play, da PlayStation. Oppure eh, guardiamo le TV digitali, cioè, vediamo Amazon o, o Netflix che si sono processati in maniera molto leggerina, devo dire, eh, del calcio, no? Con la, mh, per esempio sul film su Totti, ma è ancora più leggerino Netflix sul, uh, col film su Baggio. Quindi c'è un tentativo di, di, di rapproparsi diciamo, di, di, di questo settore, però credo che il discorso principale rimane che il calcio a cui eravamo forse legati, come diceva Pippo, diciamo, non esiste più per questa serie di passaggi che producono un vero e proprio cambiamento antropologico ecco nelle persone e nel modo appunto di vivere il calcio ora io mi fermo un attimo volevo poi dire magari qualche altra cosa ora soprattutto magari nel momento che se tipo ehm, devo fare appunto questa telefonata e passo la parola a Silvana ok eh, io aggiungo, aggiungo un paio di cose eh, così per il dialogo con pippo quando torna dalle arpi svizzere eh, ci sono secondo a parte ringrazio sia enzo che pippo per due interventi ugualmente stimolanti eh, ora dico subito che a me convince molto il, lo schema di pippo dell'assimilazione dell'economia calcistica alla trickle down economics eh, che purtroppo si rivela sempre la solita scusate visto che siamo un ambito possiamo anche scendere di, di livello linguistico la solita fregatura eh, perché la Tickle Down Economics cosa prevede? prevede una crescita del PIL eh, dove crescono i redditi ovviamente i redditi dei cittadini più alti e aumentano i poveri quello che sta purtroppo accadendo nel calcio eh, con un livello di desertificazione anche di grandi società che è evidente io proprio ne parlavo ieri con enzo e con corrado ero impressionato eh, dalla scomparsa dei grandi club dell'est nel calcio europeo i grandi club soprattutto anni 60 e 80 che eh, popolavano quarti di finale semifinali finali eppure vittorie di coppe e oggi sono letteralmente scomparsi eh, cioè è molto difficile vedere un club dell'est savo un po' di volte eh, lo Zenith e eh, lo Schachter, che hanno vinto ormai una dozzina di anni fa, l'Europa League. Quindi, da questo punto di vista, questa economia del debito si riproduce e, soprattutto, eh, come si potrebbe dire, eh, non fa altro che favorire i più ricchi, quali ne propongono sempre nuove edizioni. Eh, C'è un aspetto di cui dobbiamo tener conto, eh, che è questa eh, mutazione del mondo videoludico eh, che comincia a premere eh, sul calcio che è un aspetto eh, che ha diverse, me, eh, diversi temi, tutti ugualmente complessi, che vanno letti, visto che ormai io ritengo che la, eh, come la contaminazione del mondo videoludico rispetto al calcio sia irreversibile, eh, sia dal punto di vista simbolico, estetico, iconico, ma anche dal punto di vista eh, economico e di produzione dello spettacolo. Però non credo. Eh, ci vuole sempre una goccia di speranza che il calcio eh, così come, come lo conosciamo eh, scompaia esattamente eh, permettetemi una battuta visto che non siamo in nessun dipartimento quindi possiamo anche essere un po' più liberi nelle battute sarebbe esattamente come pensare che Pornhub avesse eliminato il sesso l'ha cambiato cioè, sono cose diverse da questo punto, eh, da, da questo punto di vista qui eh, però siamo di fronte a eh, Mutazioni forti eh, che vanno capite e soprattutto vanno governate nel momento in cui vogliamo ass assicurare un modello di calcio eh, gratificante, autentico, eh, legato allo spirito collettivo, legato a una dimensione di euforia e di narrazione popolare che il calcio ha caratterizzato il calcio da sempre da questo punto di vista. Cioè, sono mutazioni che vanno capite e soprattutto sono mutazioni che si possono anche indirizzare, perché noi dobbiamo stare attenti, specialmente nella prima generazione eh, di fruitori del mondo videoludico, calcistico, cioè quella degli anni 90, i più grandi fruitori di eh, videogiochi sono anche i più grandi tifosi delle curve, così come li abbiamo conosciuti. Le cose cambiano con gli anni 2000, eh, però questo non significa che tra questi due mondi eh, ci sia la dissolvenza dell'uno o la separazione eh, tra l'uno e l'altro eh, però, questo poi magari mh, riprendiamo la discussione successivamente c'è una cosa che vorrei eh, dire eh, io mi ero molto stranito eh, e sono stato molto colpito dal fatto che eh, il principale attore economico e finanziario apparso sulla scena della Superlega fosse JP Morgan Ora, eh, siccome quel mondo, avendoci scritto un po' di roba, lo conosco, eh, sono rimasto colpito da un piccolo dettaglio. JP Morgan non è una banca qualsiasi, è la banca che ha fondato la Federal Reserve nel momento in cui, eh, come si potrebbe dire, la crisi del 19... finanziaria del 1907-1908 arrivava a maturazione. Quindi J JP Morgan interviene in aspetti sistemici come lo ha fatto eh, durante la crisi Lehman del 2008. Quando ho visto che JP Morgan era promotore della Superlega, mi sono veramente, cioè, veramente mi sono alzato dalla sedia, eh, perché l'attore non è uno squalo qualsiasi. E, e di lì ho anche capito una cosa, che eh, JP Morgan ovviamente ha visto i grandi numeri in crescita del mondo degli e-sport, il primo grande evento in diretta di degli sport americani è secondo solo complessivamente al Super Bowl quindi stiamo già parlando di numeri di notevole dimensione dal punto di vista economico finanziario, dice allora pigliamo questi numeri e mettiamo direttamente dal calcio digitale al calcio reale, non funziona così da questo punto di vista però è per capirsi rispetto alla spinta eh, diciamo che eh, Così eh, danno gli sport eh, a questo genere di fenomeno ora, eh, io, se non ho eh, ulteriori indicazioni da Pippo, continuiamo con la sedia vuota da questo, da questo punto di vista. Poi quando riappare eh, continuiamo la eh, trasmissione. Quindi, da questo punto di vista eh, faccio un ping pong con Enzo Enzo che si è occupato eh, sul codice rosso dei videogiochi si è occupato di eh, capire una serie di fenomeni eh, che riguardano il rapporto tra eh, videogiochi, fruizione giovanile, ma anche sport. E qui te la faccio io una domanda, così continuiamo la discussione. Eh, pensi che il pubblico eh, che oggi si occupa eh, di videogiochi sia così lontano dalla fruizione calcistica, non dico televisiva, ma anche dal vivo? oppure ci sono delle mutazioni come si potrebbe dire che escludono eh, il consumatore di videogiochi rispetto al tifoso co così come l'abbiamo conosciuto perché ovviamente qui chiudo, è una discussione, si mettono gli elementi sul tavolo io posso dire, conoscendo il fenomeno, eh, che i videogiochi degli anni, fine anni 80, inizio anni 90, inizio anni 2000 eh, sono videogiochi che alimentano la dimensione del tifoso allo stadio eh? Cioè sono il proseguo dell'esperienza dello stadio con altri mezzi Prego Enzo Ok, sì, allora Da una parte credo che ci sia un proseguimento Nel senso che c'è sempre comunque una storia che continua E, nel, e sicuramente nella prima parte eh, della storia dei videogiochi C'è un collegamento diretto Ora il, il problema che mi pongo è che forse, però, negli ultimi dieci anni c'è una, una vera e propria accelerazione tecnologica, un'accelerazione tecnologica che comporta una un, un, un vera e propria eh, mutazione antropologica. Cioè io credo che i, i giovani, ma anche i meno giovani, insomma, sono fasce ampie, no? Anche quando ho fatto l'articolo eh, in Inghilterra la fascia dei videogiocatori arriva a età, insomma, molto molto alte. No? E, e quindi anche, questo ha profondamente cambiato il, ehm, il modo di rapportarsi ecco, con lo sport. È vero che ci sono delle competizioni che assumono proprio delle de caratteristiche, caratteristiche psicofisiche eh, incredibili, no? cioè prestazioni, campioni, eh, difficoltà e tutto. Però io ritengo che l'aspetto, quello relazionale, quello dello stare insieme. Eh, Mm, e, e in questo momento non parla a favore ecco, diciamo, di una continuazione di questo, di questo rapporto tra un giovane, da un utilizzatore dei videogiochi e il calcio come l'abbiamo sempre eh, considerato. Come la, ci, sarà, ci sarà, ecco, quello che sono convinto che se ci deve essere un grande cambiamento a favore anche di un qualcosa che riavvicina più la persona e eh, eh, le persone fra di loro, all'essere insieme, avverrà strutturalmente avverrà a livello di insieme. Perché ecco, mh, ieri, l'altra la, volta, un nostro amico ci disse forse voi siete però troppo mh, interessati al calcio, no? come rivista online, tutto così. In realtà, cioè, da una parte potrebbe essere vero, anche per disposizione personale, perché molti di voi, come, come te, Andrea, Aleandro, insomma, mh, lo vivono da tanto tempo. Però mh, è vero anche che il calcio comunque, come altri settori, potrebbero essere la musica, Ehm, l'arte e tutto è comunque legata a un processo di cambiamento eh, strutturale della società quindi se deve avvenire un, un qualcosa in futuro ecco, quindi un cambiamento ehm, che, che metta di nuovo in gioco il giovane eh, col calcio, il rapporto ma anche a livello relazionale eh, a livello del vivere insieme questo avverrà però in un insieme in un insieme eh, che sarà sicuramente un, un insieme politico economico, sociale, culturale e anche digitale diverso sicuramente non si può tornare indietro ecco. questo, il calcio nostalgico ci piaceva, ora io poi appunto volevo proseguire questa il mio discorso facendo, ponendo delle, delle questioni, però ecco il calcio di un tempo non tornerà, un, un, un calcio, un modo di relazionare sia allo sport, al vivere secondo me è fondamentale soprattutto dal punto di vista uh, del giovane, ma non uh, diciamo non relazionarsi non capire che siamo di fronte a un fenomeno eh, mondiale di, di portata incredibile come quello dei, dei videogiochi degli sport sarebbe folle ecco, non vederlo questo aspetto qui io non so con, volevo continuare appunto proprio perché l'intervento di prima su, su due questioni ecco il, il raffronto a questo calcio di prima eh, il calcio della poesia il calcio dello 0 a 0, il calcio della partita combattuta, del derby, oppure di figure eh, determinate del calcio penso a Meloni, a Best eh, a, a, anche a Gigi Riva fino ad arrivare forse il limite potrebbe essere proprio Maradona in questi famosi anni 80 eh, diciamo 90 c'è ecco, proprio eh, una differenza tra quel calcio più emozionale che si viveva nei bar, nei quartieri negli uffici e quello che si sta mh, diciamo verificando in questo momento eh, io sono sempre legato a, a livello di letteratura a, a Osvaldo Soriano no? che ha scritto que quei due bellissimi racconti, cioè, molte cose sul calcio però ha scritto due bellissimi racconti che consiglio da davvero a tutti quelli che amano il calcio che sarebbe Obduro Varelia, che è il re del centrocampo cioè che è il centrocampista uruguayano che nella finale nel 1950, eh, nel Maracana, eh, nella finale mondiale Praticamente quando il Brasile segna e quindi non poteva essere che era un Brasile molto forte quindi l'avrebbe fatta a pezzi, a quell'Uruguay, che cosa fa? Prende il pallone e, e, e lo porta molto nettamente al centro del campo e quindi sembra che questa cosa abbia nervosito sia i giocatori brasiliani, il pubblico brasiliano e poi alla fine eh, riescono a vincere 2 a 1. Poi in realtà l'Uruguay uh -huh. era forte, cioè aveva fior di giocatori ecco, per poterlo fare. No, non è... Però Soliano prende proprio questo quest episodio per fa capire come quel bar, poi lui va in un bar di, eh, di Rio e, e, e incontra tifosi, persone. quindi il, il calcio prosegue ehm, a livello proprio di, di discorsi, relazioni, vivere insieme, e non, non, a, non aveva, eh, cioè diventa un calcio ecco, letterario, poetico, ecco, eh, la stessa cosa lo fa nel rigore più lungo del mondo, che, che questo rigore che si trascina in una settimana, due settimane e coinvolge, un, questa volta siamo in un calcio minore, un'intera città, un'intera cittadina, quindi le relazioni nei, non soltanto nei bar ma anche nelle camminate, le relazioni amorose e tutto tra questo portiere e questo giocatore che dovrà battere. Il rigore che poi verrà apparato, e, e questo portiere diciamo andrà nella storia non del calcio ma nella storia sicuramente della letteratura ma di quella cittadina e questo è, quel, è il primo punto eh, che questa questione questo calcio sicuramente non, non avrà modo più di, di di rivenire fuori però sicuramente un altro tipo di rapporto con lo sport è necessario l'altro punto che mi, mi interessava legato molto sempre ancora alla questione dei, dei videogiochi e il fatto dello sport giovanile, ecco. Lo sport giovanile, che in altre volte abbiamo, abbiamo fatto anche degli articoli in questa cosa in questa, per questo argomento, perché è chiaro, con la pandemia in corso, con la crisi delle società sportive dilettantistiche e con questi eh, giocatori che fin da piccolo vengono cioè, allenati per poi essere rivenduti, creare plusvalenze, ecco, tutto questo aspetto qui sta, sta creando un allontanamento eh, del giovane ecco, rispetto allo sport come dovrebbe essere. E qui eh, subentra un discorso politico e anche a livello cittadino diverso. Credo che sia compito dei movimenti e delle istituzioni anche appunto comunali creare un insieme con queste società sportive per favorire il rinserimento del giovane. Pensiamo a un giovane che non solo ha dovuto subirsi la DAD e tutto, ma è stato proprio bloccato completamente in questo anno e mezzo di pandemia per le sue attività sportive e, e tutto questo andrebbe ecco, riconsiderato ecco, ripreso da un punto di vista sia istituzionale e sia dal punto di vista dei movimenti ecco, creare degli spazi, dei tempi che ricolleghino riuniscano il giovane con, con, con i suoi coetanei ecco, vivendoli in maniera diversa ecco, in questo tipo di relazioni ma Io, io Enzo, eh, volevo dire un po' di questioni che sono importanti, almeno credo, e che emergono eh, sia dall'analisi di Pippo che dalla tua eh, sulla questione delle mutazioni del calcio. Eh, ora, le mutazioni del calcio, vabbè, sono mutazioni ovviamente antropologiche dello spettatore, ma eh, come stiamo vedendo sono anche una mutazione della natura del calcio che è, è divenuta anche una seconda natura digitale, ma a me la cosa non spaventa, eh, anzi, probabilmente eh, invito ad avere un altro approccio antropologico rispetto a questi cambiamenti, il sdoppiamento in più dimensioni del calcio eh, comporta eh, delle perdite molto forti, eh, ecco Pippo che salutiamo di nuovo, ma comporta anche delle opportunità. Ora eh, ti chiedo Sono una sola cosa. Sì, sì, no, ti chiedo se ti hanno fatto fare come Polpo paul dei mondiali. No, del, no, no, no, del non, del non no, no. su queste cose. Non c'è niente di male, Non eh, se no, mi spiego. Fra l'altro, i pronostici li sbaglio sempre quindi. Eh vabbè, io no, perché sono un tifoso del Livorno e, e a lungo, eh, negli ultimi due anni, è stato molto facile indovinarli. Eh, Però questo è faccio... un altro... Eh, ti volevo dire, eh, no, inserisciti come preferisci, poi dopo ti riprendiamo noi da questo punto di vista. Sì, vabbè, ora mi sono perso un pezzetto dei vostri discorsi, quindi eh, riprendo quello che diceva Enzo, le... Ci sono tutte queste suggestioni a trasformare il calcio in uno spettacolo più in linea con i gusti del pubblico attuale, quindi una certa tendenza verso eh, l'elettronico, eh, verso il consumo pay, verso i contenuti riservati, eh, tutto ciò che porta il calcio distante dalla sua radice popolare di grande fenomeno rituale che è sempre stata la sua caratteristica purtroppo eh, io credo e temo che non ci siano abbastanza anticorpi presso quella che continua a essere la comunità del calcio, i tifosi noi in questo momento abbiamo soltanto una piccola parte di questa comunità eh, disposta a mobilitarsi e a resistere perché di questo si tratta, di resistere non dobbiamo avere timore di usare un termine come resistenza perché si tratta di una resistenza culturale eh, però la comunità del calcio a cui faccio riferimento in questo momento ha soltanto una piccola parte eh, che sia disposta a resistere molta altra parte è stata già conquistata è stata colonizzata o semplicemente è andata persa eh, c'è un, un un popolo in generale del calcio che in termini numerici va assottigliandosi perché stiamo scoprendo che il calcio sta diventando un fenomeno generazionale, che le nuove generazioni non, non sono così appassionate non lo amano così tanto non c'è quel seguito di massa al quale eravamo abituati con le antiche giovani generazioni. Adesso le giovani generazioni guardano un altro, intanto il calcio giocato materialmente per loro è qualcosa di alieno così come qualsiasi altro sport giocato preferiscono eh, i giochi elettronici che possono diventare anche quelli degli sport che non abbiamo visto ma nella misura in cui anche quelli comportano una performance fisica non indifferente però questo comporta anche che eh, ci sia questo mutamento che fa sì che presso le giovani generazioni non ci sia più tutta questa voglia di giocare il calcio, di seguirlo, di eh, vedere il calcio nella sua forma tradizionale e non nella sua forma elettronica, e anzi eh, si ha sempre più l'auspicio che il calcio vero somigli alla sua versione elettronica e non viceversa. Siamo quasi. Eh, entrati in questo meccanismo di iperrealtà, cioè la realtà che cerca di somigliare all'immagine che ne viene data. Noi abbiamo oggi un calcio vero che cerca di somigliare al calcio dei videogame, perché eh, quella confezione estetica, quel tipo di luci, quel tipo anche di eh, gestualità che noi vediamo nella, nel calcio elettronico fa tendenza, è qualcosa che affascina le giovani generazioni e questa rincorsa del mondo del calcio a inseguire la sua immagine avatar è a mio giudizio la, la testimonianza più potente di quanto sia in crisi questo gioco e, e torno al punto purtroppo in quella che è stata la comunità tradizionale del calcio della quale noi tutti quelli che siamo qui in questo torrido pomeriggio ad ascoltarci e se siamo qui è perché facciamo parte di quella generazione, di quella comunità del calcio e purtroppo temo che siamo sempre di meno quelli disposti a mobilitarci a difendere il calcio per quello che è sempre stato un grande rito popolare un pezzo della cultura popolare di massa il calcio è democrazia innanzitutto stanno cercando di trasformarlo in un grande spettacolo, in un grande consumo elettronico che per continuare a stare sul mercato deve manipolare se stesso in ogni modo. E il mio grande timore è che le forze che vogliono il calcio così diverso da se stesso se non hanno già vinto sono molto vicine a vincere e noi possiamo ribadisco provare a resistere, provare a veicolare il messaggio ma sapendo che è una missione molto difficile eh, molto stimolante eh, mi viene a mente un paio di questioni che rilancio a te ma rilancio anche a Enzo vabbè io oggettivamente appartengo come tutti noi qui a una generazione ci pensavo l'altro giorno banalmente io ho avuto la fortuna di giocare a pallone eh, oggi si chiama Street Sac, in tre luoghi eh, che se lo fai adesso rischi veramente ti sparino. Piazza Santa Croce a Firenze, davanti al Platino, davanti al Bastista a Pisa e davanti all'Ambasciata Americana a Parigi. Eh, bellissimo posto per giocare a pallone, però se ora ti avvicini veramente arriva il drone e ti spara. Banalmente c'è anche una questione di spazi urbani, come si direbbe, che sono di molto mutati da questo. Da chiunque di noi ha giocato per strada e, e con conosceva il sottile equilibrio tra giocare e far passare automobili oggi non è così faceva parte del gioco però mh, io vi dico una cosa eh, un po eh, rilanciando i temi un po facendo l'avvocato del diavolo eh, ora io sul rapporto tra calcio e videogiochi non ho scritto mai niente però mi sono occupato, ho fatto un paio di articoli professionali eh, su videogiochi e radicalizzazione politica e soprattutto in materia di Islam. Eh, mi sono interessato soprattutto, cioè l'Isis è stato un importantissimo, secondo me, nel campo eh, di analisi per capire i videogiochi ben oltre la dimensione ludica che conosciamo. Allora, il panorama, eh, poi mh, non è un problema dirlo fra di noi, eh, come diceva Enzo. Eh, l'uso dei videogiochi si è esteso ben oltre eh, le fasce d'età diciamo immaginate dall'opinione pubblica eh, tanto che i cosmi si chiama dal punto di vista statistico la maggior fascia di videogiocatori è quella di oltre 50 anni questo è un aspetto importante quindi per dirvi che ovviamente eh, sono videogiocatori e sono anche modder cioè modifico videogiochi di calcio quindi conosco questo mondo e se una volta riesca a trovare un po' di tempo, magari ci scrive anche due cose eh, un po' più ragionate da questo punto di vista. È un mondo molto diverso, eh, da come, come tutti i mondi quando si analizzano eh, così, da un punto di vista antropologico. Cioè sicuramente esiste la fascia eh, di cui diceva Pippo, che eh, possiamo chiamare un gorgo eh, destinato a travolgere il calcio così com'è, eh, se il processo è di assimilazione eh, delle regole degli sport alle regole del, ca del calcio, così come lo conosciamo, eh, tempi, stac stacchi pubblicitari, gestualità, ruolo del pubblico, tutto rischia di essere stravolto. Questo lo sappiamo da questo punto di vista, ma non è solo questo. Io faccio un esempio. Mm, conosco delle patch di videogiochi patch di giochi calcistiche, che vanno moltissimo e che generano un'economia eh, anche interessante, eh, un'economia legata alla monetizzazione eh, dei download, che sono tutte patch eh, di squadre del calcio classico. Cioè i giovani prendono, si scaricano queste patch e giocano eh, le finali degli anni 60, degli anni 70, eh, con stadi che eh, graficamente sono stati adattati all'estetica di quel periodo questo non è solamente un effetto nostalgia di chi poi la nostalgia la può provare perché non è nato in quel periodo eh, ma è semplicemente una rimodulazione di un'esperienza un calcistica non assimilabile al mainstream perché poi c'è anche questo da questo punto di vista perché c'è un aspetto che io considererei che trovo molto interessante eh, dagli anni 90 fino all'inizio degli anni 2000 l'esperienza del videogiocatore è il continuare l'esperienza del tifoso dello stadio con altri mezzi perché si giocava solamente la all'epoca all fortunatamente, sottolineo, si giocava solamente la domenica invece c'è diciamo, una necessità eh, di giocare più grande eh, però non è ancora il periodo delle partite online Perché l'aspetto eh, di connessione lo stadio eh, lega l'esperienza videoludica di casa io allo stadio all'epoca vedevo tranquillamente scambiare i, i disc quelli dei videogiochi Non se mi spiego fa capire che lo stadio è un elemento connettore anche di questo fenomeno con eh, l'emergere delle piattaforme oggi e prima ancora con l'emergere eh, di tecnologie di connessione sempre più potenti l'esperienza di connessione è completamente cambiata e soprattutto ha cambiato l'esperienza importante quella della socialità di gruppo. Per cui noi vediamo le persone allo stadio come calciatori con le cuffie che non si conoscono e non si parlano, mentre noi abbiamo conosciuto allo stadio l'esperienza di parlare con il proprio vicino di stadio come se fosse il tuo migliore amico e di salutarsi poi e magari di rivedessi dopo mesi o mai più. Quindi è un'esperienza liminale molto forte quella dello stadio. Però questo non significa che l'esperienza liminale de, dello stadio, nella dimensione della connessione e della socializzazione, così come la conosciamo, sia scomparsa, sia semplicemente ridislocata. Eh, si è ridislocata in, un, in una sovrapposizione cioè l'esperienza televisiva, l'esperienza dello stadio, l'esperienza della connessione, che guardate è anche un'esperienza di socializzazione, non è solamente un'esperienza di spersonalizzazione, eh, che ci ha sta producendo un tifoso di tipo nuovo non necessariamente compatibile con le regole del calcio moderno perché è abituato a scaricare gratis perché è abituato a scaricare patch eh, che danno un'autenticità culturale perché segue il calcio e se l'evento è interessante va anche allo stadio ora, chiaro, dopo il Covid dovremo vedere quanto questo tipo di tifoso eh, come si potrebbe dire mutato rispetto al passato esiste o quanto questo tipo di tifoso prende piede rispetto ad altri. Perché il calcio ce l'ha un aspetto, e qui chiudo con una citazione dopo, eh, il calcio produce un livello di socializzazione liminale, cioè di rottura delle barriere della socializzazione, che si fa sentire anche nella sua dimensione elettronica digitale. Certo, ovviamente, eh, come si potrebbe dire, a dimensione del tutto mutato cioè abbiamo antropologia altro soggetto e qui chiudo con la citazione colta eh, che questa cioè eh, c'è un rapporto tra eh, come si potrebbe dire mutazioni antropologiche e eh, tecnologia e modernizzazione eh, che a mio avviso non dobbiamo mai trascurare che è quello rappresentato dal grandissimo saggio di walter benjamin sul nicolai leskov ora ovviamente eh, nella prima parte del saggio, eh, Benjamin è molto attento a spiegare la scomparsa delle figure della narrazione. Cioè, la modernizzazione fa scomparire delle figure della narrazione, proprio delle figure stabili, cioè il narratore che rimane sul luogo e il narratore viaggiatore, eh, quello che racconta agli altri esperienze di altri mondi. Con la modernità, come sappiamo, queste figure sono polverizzate. Ora eh, L'esortazione metodologica di Benjamin in questo saggio, che mi ha scritto, mi avviso è scritto cioè a livello di virtuosismo tecnico eh, narrativo, come pochi nella storia della filosofia del Novecento, è, è qui molto chiara e molto semplice, dice stiamo attenti perché le figure della modernizzazione, ciò che liquidano eh, le figure della narrazione così come le abbiamo conosciute, sono figure che possono produrre nuova bellezza, differente rispetto al passato. Ora dal punto di vista proprio metodologico, a mio avviso, l'esortazione in un mondo che è completamente cambiato rispetto a quello a cui siamo nati, cresciuti, vissuti e anche eh, maturati, è quello di saper cogliere queste figure di questa nuova bellezza che sono un ibrido tra il passato e il presente per salvare quella esperienza straordinaria che è l'esperienza della partita di calcio vissuta o da protagonisti o da spettatori. Eh, io volevo solo lasciare la parola a Pippo perché per concludere avevi finito no? Eh, no volevo, volevo soltanto dire eh, oh, due, due cose velocissime mm, una come ho fatto l'esempio no, di quello che è capitato a partire dagli anni 80 è chiaro che il calcio è un, è un momento ma in realtà quello che è capitato è, è capitato in, la grande ristrutturazione del mondo del lavoro, ci sono stati dei cambiamenti epocali. A me piace moltissimo la musica, quindi la musica delle discoteche è piombata diciamo, da, da, quasi dal nulla e ha cambiato proprio i propri termini, i relazionali della musica. In tutti i movimenti del 70 sono andati a scendere, il, il, il, il problema della droga, dell'eroina, come è stato gestito, è un insieme. E sono d'accordo con Pippo um, perché quando dice è chiaro che in qualche maniera bisogna resistere per cercare di far risuscitare oppure di, di ricreare un nuovo modo di fare sport, di fare calcio soprattutto tenendo conto dei, dei più giovani no? di, di quello che diceva anche Silvano di, di, non c'è soltanto lo spettatore ma c'è il, il bambino che gioca nella città, nel parco pubblico sotto la via a distanza diciamo minima Ecco, perché è quello che, che, che poi alla fine conta ma se questa resistenza ci sarà è chiaro che ci sarà come è avvenuto un processo inverso nel senso che c'è stato un cambiamento strutturale su più campi ci sarà anche in altri campi ecco quindi se ci dovrà essere resistenza resistenza che ehm, porterà i risultati sarà perché ci sarà un insieme che piano piano eh, si modificherà quindi all'interno del mondo del lavoro del mondo della, delle strutture cittadine del, della musica del teatro di tutto e, e, e comunque tenendo conto che è importante quello che ha detto Silvano non possiamo tornare indietro non è che ci sarà una un risuscitare il mondo, la poesia del calcio degli anni 50 però eh, ci, sarà, se ci sarà sarà un insieme di cambiamento l'altra cosa eh, niente, volevo ringraziare Pippo no, non solo per, per, per queste due, due presenze ma anche per, per il lavoro che fa per unire calcio e sociologia a me sono piaciuti moltissimo quando li lessi questi libri sui fondi di investimento che mi hanno aperto un mondo che in quel momento io non, diciamo, non conoscevo e Per ultimo, se ci vuoi fare un pronostico per l'Europeo, nonostante gli le sbagli, no scherzo, questo non è. Grazie a tutti, anche a Silvano, a tutti. Il pronostico che sicuramente sbaglierò vince la Svezia perché ha un modo di giocare neo-italiano, ha riportato il catenaccio al centro del calcio, quindi è un pronostico talmente sballato se veramente lo azzecco sono un genio se non lo azzecco è chiaro che è stato detto per ridere per cui io spero che vinca la Svezia eh, detto ciò sono io che vi ringrazio e si sì, sono d'accordo per ricollegarmi con quello che è stato detto che comunque tutti i discorsi che abbiamo fatto eh, vanno calati in un vastissimo mutamento del gusto eh, relativamente ai consumi culturali agli stili e eh, soprattutto un mutamento dei sistemi economici eh, globali odierni, eh, evito di entrare in un discorso che richiederebbe un'altra un sessione di riflessione, ma eh, è il segno della definitiva transizione dalle economie fordiste alle economie postfordiste che sposano definitivamente il modello eh, Loisir and Entertainment. Noi oggi viviamo un'economia dei servizi che è incentrata completamente sull'entertainment, cioè sull'intrattenimento, sullo svago, sul divertimento, sui servizi, sulla produzione di servizi che vanno in quella direzione e che sono economie essenzialmente esperienziali. Tutti quanti siamo alla ricerca di esperienze sempre nuove, sempre più stimolanti. Il calcio sta cercando di entrare in questa economia, il che da un punto di vista di logica industriale non è un errore bisogna vedere quanta parte della tua anima vuoi vendere per stare in quell'economia e se ci vuoi stare a tutti i costi e starci a tutti i costi significa che sei veramente disposto a sacrificare ciò che non dovresti io credo che la Super Lega sia stato un segno potente di un calcio che in questa economia ci vuole stare a tutti i costi e si venderebbe l'anima la conclusione di quell'avventura almeno per il momento è stata negativa però eh, dobbiamo avere cura proprio di questo che il calcio quantomeno non venda l'anima che provi a stare completamente dentro questa economia che è l'economia attuale e di un bel pezzo di futuro ma che per starci dentro non si snaturi più del dovuto Allora, eh, visto che i ringraziamenti fanno sempre bene, io vi ringrazio tutti e due, non mi posso ringraziare me stesso perché insomma sarei abbastanza comico e ovviamente eh, vi invito eh, nella camera oscura per i saluti eh, successivi alla trasmissione, eh, ringrazio le persone che hanno partecipato e ringrazio le persone che andranno successivamente a guardare la registrazione della trasmissione dicendo una cosa che eh, se eh, pandemia permettendo eh, le cose migliorano eh, vogliamo organizzare eh, finalmente un qualcosa dal vivo eh, legato proprio all'economia territoriale dello sport vi ringrazio tutti eh, buon proseguimento visto che siamo anche tifosi di calcio divertiamoci con gli europei grazie a tutti Ciao a tutti, ciao. Allora, abbiamo... Corrado, ci sei? Aspetta. Sei live, chiudi. Ma per davvero, ma sono...